Quello che mi preme ricordare è che non ci sono casi di malattia e diciamo in qualche modo eh, tutte, tutte le, tutti i presidi necessari sono stati... Messi in campo. È il consigliere di amministrazione di Estra Giovanni Grazzini a rassicurare dopo che il batterio della Legionella è stato isolato all'interno della sede Aretina della multi-utility di Via Cocchi. L'attenzione in città è infatti particolarmente alta dopo i due casi di Legionellosi con esito fatale in persone che si erano operate in cliniche private e Aretine. Ma è tutta un'altra storia quella della sede della multi-utility dove la presenza è emersa a seguito di monitoraggi di routine. Stiamo facendo delle routine anche ripetuti, proprio in virtù del fatto che appunto questa problematica sappiamo che si sta diffondendo molto più eh, rapidamente in questi ultimi anni e quindi è necessario perché causa dei problemi importanti per la salute. A seguito dei controlli programmati dai quali è emersa la presenza del batterio Legionella sono stati così chiusi, mensa, spogliatoi e bagni annessi. All'uso dei dipendenti però ecco, non ci sono contatti con il pubblico esterno. Il problema era partito dagli spogliatoi, il batterio potrebbe essersi annidato prima nei vasconi di contenimento delle acque, poi lungo le tubazioni dell'impianto idrico della struttura, quindi le operazioni di bonifica, ma anche gli ultimi campionamenti hanno dato esito positivo. Il batterio della legionella è ancora lì. Quindi probabilmente eh, il problema si annida nelle curvature, nelle guaine, nel, nelle tubazioni, per cui è ancora un po' più eh, problematico riuscire a, a eradicare il batterio. L'attenzione dell'azienda è massima. Ci saranno nuovi presidi, ci, diciamo, ci appoggeremo ad un'azienda retina per provare diciamo, nuove, nuove soluzioni per questo problema. Tengo a precisare che l'edificio principale per ora non è interessato al problema.